Eccoci, allora, la registrazione è partita, abbiamo fatto innumerevoli prove per andare, per riuscire ad andare in onda. Innanzitutto, ciao Francesca. Buonasera, buonasera a tutti. E benvenuti a tutti gli amici di Accesso Totale per questo nuovo aggiornamento per quanto riguarda la legislazione che si sta avvicendando in questo, in questo periodo, insomma, eh, piuttosto, piuttosto particolare. Con te, Francesca, andiamo a vedere eh, quello che è il nuovo eh, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e il nuovo decreto che è il decreto rilancio, giusto? Esattamente, sì. Allora, io direi, entriamo subito nel vivo della, della nostra puntata, della nostra chiacchierata, partendo proprio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui, eh, mi dicevi, nel quale mi dicevi ci sono eh, diversi punti eh, da approfondire. Sì, esatto. Eh, come forse noto a tutti, il DPCM è stato pubblicato il 17 maggio del 2020 e riporta, diciamo, a differenza di quello che era accaduto con lo scorso DPCM, più di una norma che riguarda che le persone con, con disabilità. Perfetto, quindi mh, il primo punto che mh, andiamo ad approfondire riguarda lo sport, l'attività sportiva. Esatto, esatto. Diciamo che all'articolo 1, eh, alle lettere di ed eh, il, il DPCM riporta determinate disposizioni relative all'attività sportiva, sia all'attività sportiva amatoriale che all'attività sportiva eh, agonistica. E, e, diciamo, la cosa che eh, forse possiamo criticare è, è diciamo, alcun, una terminologia utilizzata soprattutto nella letteratura dove si parla ancora di persone non completamente autosufficienti. Ponendo, come già abbiamo avuto modo di, di, di vedere eh, la, le persone con disabilità all'interno di una categoria generica senza le dovute specifiche eh, diciamo, personalizzazioni eh, ma a parte questo diciamo invece sì, si nota con, con favore il fatto che ha la lettera E dove si fa riferimento ai Professionisti, quindi agli atleti eh, che eh, si alleano e gareggiano o comunque sviluppano la loro attività in modalità agonistica, eh, il testo della nel provvedimento governativo fa riferimento sia al CONI, quindi al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che al Comitato eh, Italiano Paralimpico. Eh, e questo diciamo, fa riferimento appunto quindi anche a tutti quegli elementi di interesse nazionale eh, che partecipano, come tutti sappiamo, ai giochi olimpici, ma che partecipano ovviamente a tutte le altre competizioni di rilevanza nazionale e internazionale. Eh, appunto viene messo in risalto proprio il fatto che... Eh, anche per, eh, per il Comitato Italiano Paralimpico, così come per il CONI, è necessario che ci sia, appunto, ovviamente, l'elaborazione di apposti protocolli attuativi che comunque contengano di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, la gestione degli impianti, tutti coloro che a qualunque titolo partecipano e frequentano i siti dove vengono svolte le attività sportive. Ed è per cui, diciamo, la nota sicuramente di favore, come abbiamo detto, che vengono considerati sia gli atleti cosiddetti in modo tanti, e sia ovviamente le persone con, con disabilità che fanno, di questo, fanno dello sport e anche la loro professione. Perfetto, quindi insomma... Possiamo dire eh, già da questo pu primo punto, seppur con tutte le riserve del caso, eh, si nota già una più puntualità della, della legislazione. Sì, esatto. Eh, come abbiamo detto, c'è la riserva diciamo, dei termini utilizzati, però possiamo esatto. già vedere all'articolo 1. Eh, la presenza delle persone con disabilità è sicuramente qualcosa di migliorativo rispetto a quello che è accaduto con lo scorso di PCR. Il, il secondo punto eh, riguarda un argomento eh, che tra l'altro è dei più eh, dibattuti proprio in questo periodo riguarda il, mh, il discorso sulla scuola e l'università. Che, sì, esatto. cosa, che cosa dice la normativa? Troviamo la lettera R, la lettera S, sempre del, del, dell'articolo 1 del DPCM del 17 maggio, è una, una, una, una disposizione governativa che fa riferimento ai dirigenti scolastici. Diciamo che sui dirigenti scolastici viene caricata tutta la responsabilità eh, della soddisfazione delle esigenze specifiche delle, delle, degli studenti di con disabilità. Questo non può essere visto con molto favore in quanto è realmente impossibile per un dirigente scolastico impegnato in Diciamo in, tut in tutta la gestione dell'emergenza: pretendere dal dirigente scolastico di buona volontà che organizzi il servizio in favore delle persone con disabilità. Sarebbe invece però spiegabile l'esistenza di programmi magari ministeriali che vadano appunto a interessare anche le persone con disabilità, proponendo con questo ovviamente non assolutamente non una didattica speciale, cioè un qualcosa che è dedicato solo alle persone con disabilità, ma sicuramente delle strategie alternative di didattica che ehm, appunto avrebbero potuto non causare la, il distanziamento che c'è stato per le persone con disabilità. Ricordiamo che per molte persone con disabilità che magari hanno eh, una difficoltà eh, pensiamo alla sindrome dello spettro autistico o comunque tutte quelle disabilità che impediscono con facilità, la persona con disabilità di eh, puntare, ad esempio, lo sguardo sullo schermo, come stiamo facendo noi, eh, di fronte a questo tipo di strumento che non poteva essere utilizzato, non è stata proposta un'alternativa. Questo è stato il grande, il grande errore e la grande perdita, anche perché di fatto poi abbiamo lasciato indietro molte persone eh, con questa didattica a distanza pensata solo diciamo, a senso unico. Eh, ovviamente la stessa attenzione che purtroppo è rimasta eh, un, po', un po' lettera morta è riportata anche nelle università e quindi non solo nelle scuole primarie e secondarie ma anche nell'università. Anche qui si, deve, si fa riferimento al fatto che si deve avere riguardo alle specifiche esigenze delle persone con, con disabilità. Eh, purtroppo eh, ci viene da dire che eh, appunto, questa attenzione che seppur codificata o comunque presente in una norma governativa eh, non ha avuto una uh, rilevanza attuativa come dire, elevata, eh, tant'è che diciamo, tutti i vari comitati, le varie eh, associazioni maggiormente rappresentative lamentano assolutamente il fatto di essere stati... Eh, dimenticati dalle, dalle disposizioni governative che appunto, come abbiamo detto, non hanno eh, previsto un'alternativa al, al, al, al device piuttosto che al pc piuttosto che al, che al tablet e quindi eh, a questa forma di tattica a distanza che però è una realtà ha lasciato in viaggio moltissime persone. Benissimo, mentre per quanto riguarda mh, nello specifico eh, le mascherine e il, e il distanziamento anche nel DPCM abbiamo ulteriori specifiche. Esatto, all'articolo 3,2 del, del DPCM viene riportata una norma che era già stata prevista in precedenza eh, e quindi c'è l'esonero per le persone con disabilità, la cui, la cui disabilità non è compatibile con l'utilizzo fortunativo della mascherina che eh, è una, una per questi soggetti, ossia si accetta l'idea che in determinate situazioni visto appunto eh, l'impossibilità per alcune forme di disabilità di tollerare eh, la presenza di un presidio sempre attaccato diciamo, in prossimità del volto, eh, è reso possibile che diciamo, queste persone anche in, diciamo, in posti in cui l'utilizzo della mascherina eh, non sarebbe obbligatorio, è possibile per le persone con disabilità che non tollerano tale tipo di presidio, eh, diciamo, no, no, non indossarlo. Torniamo alla stessa critica che avevamo già fatto sul discorso di esonerare anche i, i soggetti che interagiscono con le persone con disabilità. Questo è un rischio perché, come abbiamo già avuto modo di considerare, la persona che interagisce con la persona con disabilità, pensiamo all'operatore, è una persona che interagisce con moltissime persone nell'arco di tutta la giornata e quindi probabilmente non è prudente consentire anche a lui eh, di non utilizzare la mascherina. Eh, qui, come abbiamo già detto, ci rifacciamo ovviamente al buon senso soprattutto delle cooperative delle presentatrici di lavoro che impongono l'utilizzo della mascherina e dei presidi anche alle, agli operatori del settore domiciliario comunque a tutti coloro che a qualsiasi sito collaborino o prestino la propria diciamo, opera, piuttosto del proprio lavoro. In favore delle persone con disabilità. Eh, diciamo che il discorso delle mascherine è molto semplice: tendenzialmente eh, le mascherine non sono obbligatorie, salvo eh, ovviamente maggiori restrizioni a livello regionale, sono obbligatorie secondo il DPCM e sono i luoghi in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Pensiamo ai mezzi pubblici, eh, pensiamo alla metro. Nel caso in cui si, come dire, ci si trovi in una situazione dove non è possibile, per la, magari o per la strettezza dei luoghi o per la presenza di molte persone, garantire il mantenimento della distanza, allora lì la, la mascherina diventa obbligatoria. L'articolo 3,2 dispone, specificamente per le persone con disabilità, che per loro non è obbligatoria neanche in quei luoghi. Eh, diciamo la, la scriminante è quello che dicevamo prima, cioè che la forma di disabilità di quella determinata persona non sia compatibile con l'utilizzo continuativo di, di un presidio di protezione. Perfetto. E argomento che mi ricordo anche nel ultimo, nella nostra ultima chiacchierata <ride> abbiamo dibattuto abbastanza è quello dei centri diurni sì, allora diciamo che purtroppo ci ritroviamo a dover rifare lo stesso discorso che abbiamo fatto la scorsa volta con l'altro dpcm eh, viene aggiunto un comma all'articolo 9,2, dove eh, viene detto, dopo aver enunciato che i centri diurni sono diametti, eh, viene detto che all'interno dei centri diurni è ben possibile non garantire la distanza di sicurezza, il distanziamento sociale. E questo ci sembra un po' superfluo dirlo, nel senso che eh, chi conosce eh, le modalità di relazione delle persone Persone con disabilità, soprattutto se la disabilità è grave e cognitiva, piuttosto che neurologica, sa perfettamente che eh, il contatto con l'operatore eh, ha, diciamo, ha un formato non solo sociale ma terapeutico. Quindi è assolutamente fuori luogo pensare di dover autorizzare questo, questa diminuzione di, questa riduzione di distanziamento. Eh. Ancora questo testimonia il fatto che probabilmente eh, ci sarebbe bisogno da parte del governo, piuttosto che del legislatore, di una conoscenza più acuta e, e più mh, specifica del, del mondo della disabilità e quindi dell che, delle, delle varie esigenze che devono essere normate. Per quanto riguarda i centri diurni, eh, anticipavo che purtroppo ci troviamo a fare lo stesso discorso che l'abbiamo già fatto perché si richiamano anche qui, all'articolo 9 comma primo, eh, questi fantomatici piani territoriali che dovrebbero essere eh, adottati dalle regioni e qui abbiamo vari problemi. Il primo è che avremo un funzionamento dei centri diurni a macchiatoio dove ci saranno le regioni più virtuose che faranno tutto nel più breve tempo possibile e dove ci saranno le regioni o in difficoltà o semplicemente meno virtuoso che hanno ulteriori problematiche da risolvere che probabilmente lasceranno gli utenti a casa chissà per quanto tempo. Cioè noi siamo arrivati, siamo nella fase 2 dove tutti quanti abbiamo cominciato a muoverci per le nostre necessità che non siano solo quelle che appunto venivano autocertificate e... Vorremmo che non ci si dimenticasse che proprio per questa mancanza di disciplina specifica per molte persone la fase 2 non è mai iniziata e si trovano ancora in casa eh, con un aggravio assolutamente intollerabile per i cardine eh, e, e non vedono nessun tipo di possibilità, almeno ad oggi, di ripresa delle, delle attività. Anche qui ci troviamo a fare un discorso sempre simile a quello che abbiamo fatto, già fatto perché questo DPCM conta 17 allegati, di cui i primi 7 fanno riferimento alla gestione della ripresa delle, delle celebrazioni liturgiche di tutte le confessioni religiose riconosciute dallo Stato, ma non troviamo in nessun modo, almeno nei 17 allegati non c'è, un protocollo che definisca i principi. Torniamo a dire che la materia della sanità, eh, quando incrocia la disabilità, o comunque la materia della sanità in generale è di competenza regionale, quindi la normativa di settore specifica, dettagliata, di dettaglio delle, delle strutture, semiresidenziali di qualsiasi natura esso siano e di competenza regionale quindi non stiamo dicendo che ci doveva essere un, un allegato dedicato alla normativa di settore di dettaglio dei centri di urni perché quello la dovrà fare ogni singola regione quello che stiamo dicendo è che era ben possibile creare un ulteriore allegato dove lo stato eh, il Governo centrale potesse spendere qualche parola in più per dare delle indicazioni di linea, di principio, degli standard entro cui le regioni poi si muoverebbero. Questo non c'è stato, eh, confidiamo eh, in indicazioni più precise o comunque in un dialogo stato-regioni eh, virtuoso che è quello che potrebbe portare appunto alla realizzazione di, questi, di queste linee di principio a cui le regioni sicuramente potranno rifarsi per la ripresa delle, delle attività dei centri urni. Certo, anzi, proprio per questo uh, cerchiamo insomma di dare per quanto possibile massima diffusione a queste preziose informazioni che sicuramente in un periodo... Complicato lo abbiamo ovviamente già detto mh, per tanti motivi. E periodo in cui anche insomma, le diverse informazioni si susseguono così velocemente ehm, è assolutamente fondamentale dare massimo risalto a, a questo tipo di, appunto, di, di informazioni e di, di notizie. Sì, assolutamente sì. Concludendo il discorso sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi sul DPCM, vogliamo parlare a proposito proprio di allegati, dell'allegato numero 8? Che cosa ci dici? Sì, all'interno dell'allegato numero 8, seppur non è uno specifico allegato dedicato alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, ci sono alcune norme che le riguardano. Eh, diciamo che ne, ne, nella, nella prima parte del, dell'allegato troviamo la specificazione di alcune attività, ossia il fatto che vengono riaperti i parchi e i giardini pubblici eh, e. Eh, i, come dire, tutte le zone di, di aggregazione, si fa riferimento ad esempio alle fattorie didattiche piuttosto che eh, ad altre attività organizzate per bambini, parchi, giardini, luoghi seminari e qui vengono appunto nominare le persone con disabilità nel primo caso, quindi per quanto riguarda i parchi eh, si fa riferimento alla possibilità ovviamente di accogliere le persone con disabilità e, e della possibilità di elaborare dei progetti individualizzati, così come accade per quanto riguarda appunto queste realtà di aggregazione come ad esempio le fattorie didattiche, dove eh, si nota con favore il fatto che viene disposto che il personale a cui volto dovrà essere adeguatamente formato. Eh, speriamo che questo appunto non rimanga eh, lettera morta e che, per, che i bambini con disabilità soprattutto possano avere accesso a queste attività ricreative. Stesso discorso può essere fatto per i centri estivi che troviamo al numero 3 dell'allegato dell 8 dove viene esattamente viene appunto prevista un'attenzione per l'accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità. Eh, anche qui eh, vi è la stessa diciamo Disposizione relativa alla necessità di formare il, il personale coinvolto. Una invece nota, un po' critica, deve essere fatta per quanto riguarda ciò che è stato stabilito per i musei, gli archivi e tutti questi tipi di luoghi in cui le persone con disabilità vengono nominate solo in riferimento all'utilizzo degli ascensori. Eh, viene, viene definito l'utilizzo di ascensori dove è possibile, va, va limitato e riservato alle persone con disabilità motorie. Troviamo anche qui purtroppo una costruzione un po' parziale della disabilità, come se la persona con disabilità fosse solo quella che ha bisogno di, una, di un ausilio eh, motorio. Eh, era ben possibile nei musei piuttosto che nei luoghi di mostre fare riferimento al concetto molto più opportuno di accessibilità. Eh, avrebbe sicuramente dimostrato comunque una consapevolezza ulteriore no? rispetto a questo e quindi probabilmente uno si è, aspettava che ci fosse stabilità, la, la possibilità di testi accessibili con, con, con il linguaggio braille o magari la disponibilità di un interpretariato LIS piuttosto che tutto quello che ci può venire in mente con riguardo l'accessibilità di comunicazione e non solo, diciamo, la possibilità di utilizzare appunto gli ascensori eh, anche perché per quanto riguarda l'accessibilità fisica ehm, le prima di arrivare ad un ascensore, una persona con disabilità beh, potrebbe trovare milioni di altre barriere architettoniche. Eh, il fatto di mettere l'ascensore sicuramente non garantisce che all'interno, all'esterno, per accedere proprio al museo, o all'archivio storico, non ci sia la presenza di quattro gradini che vanificano completamente la presenza dell'ascensore all'interno dello stabile. E quindi anche qui c'è un po' un invito ad allargare le vedute e a non considerare la persona con disabilità solo quella, giusto solo la disabilità ambulatoria, ma a considerarla comunque come un unico e che ha bisogno ovviamente oltre che di poter salire e scendere da un piano all'altro all anche magari di vivere con pienezza e di partecipare a quell'esperienza culturale come tutti noi pretendiamo, visto che si paga un biglietto all'entrata e più delle volte, e quindi, come dire, sarebbe buono che tutti potessimo godere nello stesso modo dell'esperienza culturale che scegliamo, di, che scegliamo di fare. Certo, assolutamente. Mm. Aggiungo che, come abbiamo sempre detto, ad accesso totale, appunto l'accessibilità e la fruibilità di spazi piuttosto che servizi, è prima di tutto un, una questione culturale. Sì, assolutamente sì, perché, come dire, è un discorso di, di come uno considera la società, no? Cioè, che eh, se uno riesce a considerare la società come un insieme di sociali dove ognuno ha la propria peculiarità e vive la propria condizione in modo particolare allora questo rende la società inclusiva perché per definizione dire, regna la diversità, no? la diversità non è un problema ma è un qualcosa che è naturale alla società stessa. Se ci sono queste vedute un po' ristrette o comunque che non parziali, cioè non prendono in considerazione tutto il fenomeno della disabilità, si rischia o di fare norme generiche e quindi di mettere all'interno di un grande cappello come quello delle persone non completamente autosufficienti, in tutte le persone con disabilità, oppure parziali, ossia prendere in considerazione solo la disabilità motoria senza minimamente eh, porsi il problema delle disabilità sensoriali piuttosto che... Le disabilità che cognitive. Cognitive, esatto. Ma anche, il, anche tutto ciò, il grande mondo della salute mentale, completamente... Certo. Nessun po' da parte in questo senso. Certo. E tutto, tutto ciò, insomma, per quanto riguarda appunto l'ultimo DPCM, mentre entriamo eh, nel, nel discorso dell'ultimo decreto, quindi il decreto rilancio, anche qui abbiamo un paio di. Argomenti assolutamente essenziali, fondamentali <ride> per quanto riguarda l'inclusione delle persone con, con disabilità. Un primo discorso che, eh, che possiamo fare è quello sull'incremento dei fondi. Sì, esatto, c'è stato lo di alcuni di alcune somme, direi, rilevanti in favore della, della disabilità e troviamo queste disposizioni finanziarie all'articolo 104 e all'articolo 105 del, del cosiddetto debito rilancio, che è il debito legge pubblicato il 19 maggio scorso 2020, numero, numero 34. Innanzitutto viene incrementato dall'articolo 104 del debito rilancio il fondo per eh, le terreno autosufficienze di una somma pari a 90 milioni di euro. Al secondo comma dello stesso articolo troviamo un incremento del fondo dopo di noi di 20 milioni di euro e al terzo comma abbiamo, un, questa è una buona notizia per i centri di urdi, perché viene istituito il cosiddetto fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità con 40 milioni di euro e diciamo che la norma specifica che l'istituzione di tale fondo è, stato pensato, è stata pensata proprio per garantire misure di sostegno per le, per le strutture semiresidenziali, è obbligato, a so, obbligato a sopportare rilevanti oneri economici per garantire l'adozione dei sistemi di, produzione, per, di protezione del personale e degli utenti. Quindi, come se il governo centrale fosse consapevole che le strutture semiresidenziali, quali luoghi di aggregazione, avranno bisogno di... Di sensibili misure di protezione, che queste misure di protezione hanno un costo e per questo è stato istituito il fondo di sostegno. Abbiamo poi all'articolo 5 l'incremento del fondo per le politiche della famiglia pari a 150 milioni e, e diciamo vengono destinate sia al, um, alla finalità educativa e come... Anche per il funzionamento e l'incremento dei centri estivi diurni che riprenderanno da metà giugno e sia per implementare proprio le opportunità culturali ed educative eh, dei minori stessi. Eh, ancora, e, e qui diciamo, eh, dopo aver come dire, sottolineato con merito tutti i fondi di cui abbiamo appena parlato. Diciamo, abbiamo l'incremento di, di un ulteriore fondo, eh, lo troviamo all'articolo 231, 2 lettera C del decreto rilancio, eh, dove viene eh, diciamo, incrementato il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 331 milioni, una somma rilevante. Questo incremento però diciamo, è una modalità a due, a due facce, perché da una parte siamo si accoglie ovviamente con favore l'aumento delle risorse, dall'altra però ci rendiamo conto che tali risorse saranno eh, indirizzate o comunque eh, appunto spese in favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, cosiddetti BES. Sicuramente si accoglie con favore l'impegno del Governo, eh, nella destinazione di tali fondi anche per la didattica del cerchio con disabilità, sarebbe stato meglio se questo fosse avvenuto prima del 19 diciamo, certo. maggio, cioè a tre settimane dalla fine della scuola. Eh, è sicuramente qualcosa che andrà a tamponare, qualcosa che andrà a risolvere magari determinate problematiche, però questo è un po' il discorso che che abbiamo fatto tante volte, cercare di eh, ribaltare le priorità e mettere al centro la persona, probabilmente eh, avrebbe posto questa norma non all'articolo 231 dell'ennesimo decreto Covid, ma probabilmente tra le prime norme dei primi decreti. E, e quindi, diciamo, seppur si nota, ovviamente si sottolinea con grande favore l'incremento di questi fondi eh, si segnala comunque l'urgenza e speriamo che non sia troppo tardi. Insomma. Esatto, assolutamente. Mentre, ultimo punto di, anche di questo eh, decreto rilancio eh, riguarda i permessi lavorativi in base alla legge 104. Sì, sì, l'articolo 73 del decreto rilancio conferma la disposizione già eh, già diciamo emanata con il decreto eh, cura Italia spero di non sbagliare che sia cura Italia o, ora, o liquidità adesso scusate non ricordo comunque uno dei due dove veniva appunto prevista la concessione di ulteriori 12 giornate per quanto riguarda i mesi di marzo e aprile e vi era grande preoccupazione per tutte le persone che per cui del 104 perché sino ad oggi non si era vista la conferma della medesima disposizione anche per i mesi di maggio e giugno e la preoccupazione c'era soprattutto per i genitori delle persone con disabilità in età scolastica eh, perché dice, se, se la scuola chiude eh, se, o meglio se la scuola non riapre come faccio io che devo tornare a lavorare ad occuparmi di mio figlio che ha una disabilità? Eh, anche questa norma è arrivata un po' tardi perché appunto prevedere 12 giorni di, dal 19 maggio rischia anche eh, di eh, causare un'assenza di molti lavoratori dal posto di lavoro che vogliono giustamente fruire delle giornate in più di 104. Comunque, diciamo l'informazione da, da veicolare è che anche per i mesi di maggio e il mese di giugno ci saranno le stesse giornate garantite ulteriori 12 giornate rispetto a quelle ordinariamente previste che sono tre mensili eh, da poter usufruire a titolo di premessi retribuiti 104. Questa norma, lo ripeto, la troviamo all'articolo 73 del decreto rilancio. Perfetto. Allora, anche per, per questa sera, per questo approfondimento mh, direi che abbiamo eh, terminato se non hai ulteriori da, cose da aggiungere. No, no, no, va bene, va bene, così abbiamo fatto un quadro. Poi per eh... qualsiasi cosa, come al solito, chiunque voglia commentare, fare domande, siamo assolutamente a disposizione. Assolutamente, sotto ovviamente al post, eh, sotto sotto ovviamente al video sia su YouTube eh, ma anche sulla nostra pagina Facebook Accesso Totale per, e anche per qualsiasi informazione eh, i, nostri, insomma, chi, i, i nostri seguaci, i nostri follower possono scrivere anche in privato sulla nostra pagina Accesso Totale o sull'email Accesso Totale chioccio la Gmail, Punto com e mh, se mi permetti se do, se eh, i nostri mh, ascoltatori i nostri eh, chi, chi ci segue insomma hanno eh, delle informazioni in più da chiedere po possiamo girare a te email, messaggi e quant'altro assolutamente sì, senza nessun problema Perfetto, allora Francesca io ti ringrazio come sempre, ti rinnovo l'appuntamento anche ovviamente per ogni giovedì i nostri ehm, podcast relativi alla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ma non solo, abbiamo giovedì scorso inaugurato su Radio 32 un nuovo format che ha come punto di riferimento la Costituzione. Sì, abbiamo iniziato con l'articolo 32 che appunto dà il nome alla radio e diamo un'anticipazione, la prossima il prossimo incontro sarà sull'articolo 2 della Costituzione, che è diciamo abbastanza un pilastro. Perfetto, il prossimo incontro che non sarà... Ehm giovedì 28 ma sarà il giovedì successivo mi perdonerete adesso se non ho il calendario al volo sotto mano e ovviamente vi rinnovo l'appuntamento sulla pagina facebook e su tutti gli altri social di accesso totale grazie mille Francesca e alla prossima alla prossima